Buonasera buonasera a tutte e a tutti. E siamo qui per la sesta puntata di Vampire Telling, il format che l'Associazione Culturale Lockendil sul suo canale Twitch dedica a Vampiri La masquerade e in particolare alla quinta edizione di questo, di questo gioco che tutti noi amiamo e che ci ha portato a mascherarci da vampiri per le strade della nostra città. E come sempre, sono qui con Serena, la mia co-host nonché inaffondabile regista, che stasera si è cimentata ulteriormente con le luci, riuscendo anche a illuminare la, la stanza della nostra trautrice anziché la... oltre, oltre che la nostra, ma eh, questa è un'altra un serata speciale, siamo molto contenti del della disponibilità della cortesia con cui tante persone del mondo White Wolf ci, uh, ci aiutano, vengono qui a parlare con noi, a rivelarci delle, dei gustosi dettagli, degli spunti interessanti sul, sul mondo di tenebra. E uh, questa sera parleremo di seconda inquisizione con un ospite di eccezione. Uh, seconda inquisizione, sappiamo fin dal primo manuale di vampiri, uh, dal primo. Non, forse non il primo in assoluto, ma il primo ciccioso a Chicago by Night, i cacciatori erano già una presenza importante all'interno della, della storia del nostro gioco. D'altra parte, eh, il primo grande romanzo di, di vampiri della, della storia della letteratura, eh, o meglio, il più famoso, non il primo, ma il più famoso, eh, Dracula, è pur sempre la storia di eh, un vampiro a cui poi un gruppo di cacciatori eh, riesce a fare la pelle. E... Ehm, L'Inquisizione è d'altra parte uno degli elementi importantissimi della meta-prodotti vampiri, è stata l'Inquisizione a scatenare la rivolta anarchica eh, che poi ha portato alla nascita della Camarilla del Sabbat, quindi ha la paura degli umani, la paura del, delle torce e dei forconi ha plasmato in maniera determinante l'ambientazione. La quinta edizione di Vampiri ci riporta, eh, rimette gli umani al centro della questione, li rende nuovamente molto pericolosi. E cerca di rispondere a modo suo alla domanda cosa succederebbe se la Masquerade, nell'epoca moderna, ipertecnologica, ipersorvegliata, iniziasse a, um, a perdere qualche colpo. La risposta non è True Blood, la risposta non è Twilight, la risposta non è uh, Glamour patinato. Ma uh, la White Wolf ha deciso che la risposta, che uh, considerava narrativamente più stimolante, erano uh, squadre della squadre morte che uh, distruggono principati. Uh, a me, onestamente, la Seconda Inquisizione piace molto come elemento, penso che dia un, um, un, uh, un feeling molto particolare all'ambientazione. Uh, nel corso del tempo, uh, l'Inquisizione è. Um, i suoi vari alleati addentellati eh, sono stati comunque sviluppati in vari modi alla White Wolf, perché poi in realtà anche la seconda inquisizione, come ci viene poi presentata in, uh, nel manuale, soprattutto da Camarilla dove si entra un po' più in dettaglio, è una coalizione, è un insieme di forze, eh, una cospirazione di cospirazioni che tiene assieme uh, tanti beniamini, insomma, un po' del, del metaplot vampiresco. Uh, ci sono le società come l'Arcanum, che è stato presentato in Hunter Santid, uno dei primissimi manuali anche qui per, per vampiri, c'è la società di Leopoldo, ormai iconica degli inquisitori della Chiesa Cattolica, ma ci sono anche, e soprattutto oserei dire nella seconda inquisizione, ehm, gli agenti segreti uh, quel, quel, quel brivido all'ex file del um, uomini della CIA, dell FBI, del FBI, dell'NSA che uh, danno la caccia appunto ai vampiri nascosti all'interno del, del loro governo. Che e che nella um, nell ambientazione, insomma, anzi, non l'amientazione, la linea editoriale del Wild ci arriva direttamente da, uh, da questo manuale Project Twilight in cui venivano appunto presentate tutte le varie cospirazioni che si annidavano all'interno del governo americano e che davano appunto la caccia ai vampiri uh, c'è tanto materiale interessante, o se dire anche divertente c'è un uh, questo manuale in particolare appunto in Project Twilight c'è una, una pagina meravigliosa in cui c'è un agente della CIA completamente paranoico che uh, cerca di ricostruire tutte quante le varie cospirazioni del Monte Tenebra. e fa una, una surreale piramide con grafico ad albero in cui c'è il c'è una cospirazione mondiale con in mezzo il papa la disney i event i verbena e tutto quanto mescolato assieme è molto godibile e mh, ci sono poi anche eh, tanti altri elementi che non fanno parte della sonda inquisizione ma che eh, torneranno anche loro tra noi tra un po ovvero eh, i cacciatori di hunter the reckoning Hunter the Recording è stata una delle ultime linee eh, della White Wolf, una anche con un discreto successo, perché ha avuto, penso, più manuali, eh, è stata la, la linea eh, minore con più manuali in assoluto. Le prime tre, chiaramente, sono Vampiri, Werewolf e Mage, ma Hunter è stata la linea con più manuali in assoluto. E, eh, tra l'altro, ha avuto anche, mi sembra, tre o quattro videogiochi per eh, la Xbox, che hanno avuto anche un discreto successo all'epoca. Il principio, alla base di Hunter è che eh, un gruppo di umani, man mano che si avvicina alla Ghenna, all'Apocalisse, all'ascensione, quindi al momento della, della chiusura, eh, ricevono una illuminazione, sono in grado di vedere i mostri che si aggirano tra i loro ranghi e eh, iniziano a cercare di riprendersi la notte. Hunter avrà una uh, nuova edizione che uscirà uh, probabilmente poco dopo il manuale della Seconda Inquisizione, uh, manuale lungamente atteso. Eh, anche perché appunto l'Inquisizione è uno dei principali uh, villain, dei principali antagonisti di questa edizione e quindi un manuale che fa luce sulle sue pratiche, sui suoi intrighi eh, e anche chiaramente sui modi per utilizzarla efficacemente all'interno di una storia è sicuramente eh, molto atteso. Noi siamo veramente molto onorati di avere qui questa sera una persona che eh, non è soltanto la persona che Uh, sta scrivendo fisicamente poi il manuale della seconda inquisizione e che ha lavorato per uh, definire uh, il concetto di seconda inquisizione in questa edizione, ma è anche uno dei principali autori e game designer attualmente uh, sulla piazza. Uh, sono molto felice di uh, poter salutare e introdurre Kenneth Haith. Thank you, Kenneth, for coming and uh, welcome to our Vampire Telling stream. Uh, thanks for inviting me. Uh, it's good to be here virtually. Uh great to talk about vampires killing them hunting them <laughs> running away yes. from people who would kill or hunt them whichever side you're on sono sul side di uh um, di vampiros, of course, But i like <laughs> vampire, hunters. i think they're definitely a critical element of the game. And they've been overlooked for too long. Uh, Kenneth mi ha chiesto se sono. Una bella mi ha detto che è una bella serata per essere qui, una bella serata per uccidere vampiri. Mi ha chiesto se sono dalla parte di chi uccide i vampiri o dei vampiri stessi. E appunto, uh, chiaramente insomma, siamo di parte qui. Uh, anche se appunto ci piacciono. E, um, ci piacciono molto anche i cacciatori. Uh, Kenneth, appunto, è uh, un esperto non soltanto di, uh, uh, di giochi di ruolo, ha un'esperienza specifica molto vicina, insomma, a questo genere. A questo genere uh, misterioso e spionistico, ha, è stato il principale autore di Trails of Tulu, um, un gioco in gancio di taglio appunto investigativo horror ed è anche l'autore di uh, Nights black agents che è un gioco proprio dedicato insomma di agenti segreti che danno la caccia a vampiri sempre per il gancio uh, e quindi e come se non bastasse è anche uh, laureato in relazioni internazionali e in cartografia elemento questo che lo rende ancora più figo um, kenneth i was uh explaining your uh, briefly your career as an author and uh, i was also mentioning that you are a major in international relations and uh, that you also study cartography which makes you probably the coolest author in the role playing world well i mean i know other cartographers and my ir degree was so useful that i'm Writing vampire books with it, so I guess other people have to be the judge. <ride> Io ringrazio anche Sara, la nostra fedele e bravissima traduttrice, Sara Costantini, che è questa sera qui con noi e che uh, ci aiuterà a condurre la conversazione con Kenneth. Uh, tradurrà le mie domande e, in inglese e, ovviamente, tradurrà per voi in italiano le sue risposte. Grazie ancora, Sara. Ci sei, sei con noi? Sì, sì sì buonasera Sto cercando di fare la, la persona seria di non guardare nel, nello schermo anziché in camera <ride> ok allora so let's start uh, allora kenneth mh, la prima domanda che volevo farti è uh, un po come sei come ti è nato questo interesse per uh, l'uccisione di vampiri e uh, in che modo sei stato coinvolto uh, nel mondo di tenebra e come hai voluto dare, insomma, questa tua impronta sulla, sulla quinta edizione di Vampiri? So, uh, first question, just to start. How did your interest in killing vampires begin? And uh, how uh, were you first approached to enter the world of vampires? And how uh, are you intending to put your signature in a way in it? Well, I mean, I started uh, vampires, I think the way that most people of my generation did watching uh, the old universal Dracula movies on, you know, uh, Sunday afternoon uh, television. Uh, in the United States, there's, uh, there used to be <laughs> a kind of um, sub network of UHF stations that in order to stay on the air would show any kind of old movies. And uh, obviously monster movies are the best kind of old movies. So I watched, um, you know, uh, the original Dracula, then, you know, I started watching the hammers. Uh, it's just always been, you know, sort of a natural part of the ecosystem to me that there's vampires, you know, get up to bad doings and then someone has to go and stake them. And that's, you know, I read Dracula in uh high school. I, I thought, you know, what a great novel, uh, I was correct. Um, and then, Uh, in terms of uh getting into vampire i guess sarah do you want to translate that first bit yeah of course dunque come molti della mia generazione credo uh, ho conosciuto i i vampiri in generale eh, i mostri con il, con i vecchi film di dracula quel vecchio film di dracula soprattutto la la domenica pomeriggio c'era tutta una serie di canali che si mantenevano eh, pur di rimanere insomma eh, diciamo pur di funzionare si mantenevano eh, mandando vecchi film man trasmettendo vecchi film e i migliori sono ovviamente i film eh, di mostri per cui ho iniziato lì per cui per me ha sempre fatto hanno sempre, i vampiri hanno sempre fatto parte del, dell'ecosistema quindi i vampiri facevano cose cattive per cui era necessario che uno li fermasse eh, ho letto Dracula al liceo ho pensato che fosse un gran bel romanzo e quindi da lì in poi insomma era, era, è stata tutta storia And so as far as how I got into uh, the vampire gaming scene, I was a freelancer in the mid 1990s, which is when White Wolf was literally swooping up every warm body that would have them uh, to write. I was on a, a, a message board, a server, um, uh, ancient technology now that was, um, <laughs> Uh, all uh, game, game writers, and a lot of them were white wolf writers, and one or two of them, you know, graduated to start getting to run projects. And so Rich Dansky hired me to do the Canine Heresy and a little bit of uh, the uh, very old, you know, the Camarilla book, I think for Vampire Revised. Um, and so I, I did little bits and, and bobs of the vampire universe, you know, all the way back then, Uh, I think the canine heresy was the biggest bit of it. And I wrote some other stuff for white wolf back in the day. And then, you know, uh, white wolf went its way and I went my way. And, uh, in 2011 or so, I came up with the idea of doing nights, black agents, because at the time there was not a vampire hunting role-playing game on the market, Hunter, uh, was gone. Uh, Hunter the Vigil hadn't come out yet, I think, or was uh, just coming out as I was thinking of it. Uh, the Buffy game had, had come and gone. So there was a spot for a vampire hunting game. And uh, I thought, well, who should be hunting vampires? And uh, the answer was obviously, Jason Bourne should be hunting vampires. Because that's, you know, if you're going after a vampire, you have to be Jason Bourne or else you're lunchman. Yeah. And that's what basically that 30 second vision of Jason Bourne, that the fight in the second in the middle of the second movie, the Eskrima fight, but instead of a rolled up magazine, he's got a stake. I thought <laughs> that's what I want my game to be about. Oh, and then and then that's what, you know, I was doing until uh Paradox uh invited me to design the fifth edition. Dunque, eh, per quanto riguarda vampiri in quanto a gioco, eh, lavoravo in maniera indipendente con eh, nella, met nella metà degli anni 90, che era il periodo in cui la White Wolf accoglieva un po' chiunque per, eh, per scrivere, eh, diciamo, reclutava un po' chiunque per scrivere di, di vampiri e di altri, e dei, suoi e dei suoi mondi. Quindi ho lavorato in diversi altri progetti con loro già, già all'epoca con... Eh, con alcuni pezzi per la Camarilla e diciamo pezzi e bocconi di, di vari manuali, e poi ci siamo separati. Io ho fatto la mia strada, loro hanno fatto la loro. Poi nel 2011 eh, ho avuto l'idea per Black Agents, perché, per Nightwalk Agents, perché mancava in quel periodo storico un gioco sui cacciatori di vampiri, perché per l'appunto Hunter era già finito, il, vampiro, il, il, il gioco di Buffy eh, già non c'era più. Quindi c'era secondo me, diciamo, un, era rimasto un vuoto per quanto riguardava i cacciatori di vampiri per cui mi sono chiesto in questo periodo chi potrebbe essere, chi potrebbe essere mandato a uccidere i vampiri e la risposta è stato Jason Bourne eh, per cui avevo un, avuto una sorta di visione di Jason Bourne al secondo, a metà del secondo film che eh, anziché usare varie armi usa un paletto per cui da, da quell'idea lì è nato eh, Nice Black Agent e, ed è quello che ho fatto, con quello che ho lavorato, finché la Paradox non mi ha chiesto insomma di lavorare per la, per la quinta. Ed eccoci, infatti, arrivata la quinta edizione. Uh, quindi, la seconda inquisizione: questo, uh, questo movimento, questa coalizione, come poi è anche chiamata nel nuovo manuale in uscita a gennaio, che uh, che si accanisce contro i nostri protagonisti. Eh, da subito ha creato grande discussione, insomma, c'era cioè, chi la dipingeva come troppo onnipotente, diceva che era mh, assurdo pensare che i vampiri sarebbero sopravvissuti contro qualcosa del genere, chi la riteneva improbabile, chi invece riteneva che fosse eh, un elemento di trama interessante. Eh, dici. Le storie della seconda inquisizione, le, le storie che riguardano la seconda inquisizione, uh, che tipo di storie sono? Che cosa aggiunge la seconda inquisizione a, uh, a vampiri? In che modo rende unica l'esperienza della quinta edizione? So, uh, talking about this coalition that is going to unfold against our protagonists, against our vampires, uh, there has been a bit of a discussion about it since it has been announced, Um, some people think that it may be too powerful and it'd be almost impossible to defeat for the vampire. Some think it might be an interesting plot point or something interesting to, to add to the story. And what do you think it will add to the story and how will it make it the, the story and the experience unique? I mean, if you remember back in first edition in 1991, uh, vampires were not you know, super Lords of everything. They were hunted, they were hiding out in the cities. They had, they feared werewolves uh, famously and they were sort of like individual feudal principalities. And then there was the, the darkness between them and uh, that feel sort of got attenuated. And so one of the questions that we wanted to ask when we did fifth edition is how is the world different now in 2018 than it was in 1991? And obviously one of the major differences is the global surveillance state and the existence of constant militarized uh, uh, low-level operations. That just wasn't the case in 1991. You've, you physically couldn't have had those things. Um, not that the will wasn't there it just was impossible but it's an inescapable part of our universe and so something that lets us address that as a legitimate concern a legitimate fear if you will and also put our vampires back in their feudal boxes uh the way that they were in classic 1991 vampire i thought that was a win-win that we should uh, strengthen the second inquisition and, and amp it up uh, and then sort of formalize it as a core part of the universe. And it's still up to an individual storyteller how much of a presence it is and how dangerous they are. Just like, you know, the, the NSA is not necessarily, you know, dangerous to everyone on the planet this, at the same time uh we all hope that they're mostly dangerous to bad guys but we all know that's not the case similarly you know if this if the coalition is not paying attention to tampa or palermo or wherever then great you just go on vampire in away. but you always know that you don't want them to pay attention to you and that adds tension to the story even if they never show up on screen Dunque, eh, se ripensiamo alla prima edizione di Vampiri del 1991, i vampiri non erano i, diciamo, i signori onnipotenti che un po' sono diventati con, eh, con le edizioni successive. Ma erano prede che venivano, dovevano nascondersi nel buio, venivano cacciati dai lupi mannari in primis, ma anche dai cacciatori. Per cui quel lato si è un po' perso con l'andare avanti. Eh, per cui, quando abbiamo affrontato la, la quinta edizione, ci siamo chiesti: com'è cambiato il mondo da allora a oggi? E una delle risposte chiaramente più, più chiare è eh, lo stato di sorveglianza costante in cui ci ritroviamo e diciamo alcune forze e forme quasi paramilitari, per cui eh, è, è, è una paura legittima in cui noi viviamo, diciamo che comunque influisce nelle nostre vite ed è quindi naturale che influenzi anche il modo in cui i nostri vampiri vivono e che un po' li riporti eh, diciamo, in quel mindset in cui si trovavano nella, nella prima edizione. Abbiamo quindi solo pensato che fosse il caso di eh, riportarla in Augeri, dare forza appunto alla, questa, a questa nuova inquisizione e formalizzarla all'interno del mondo di gioco. Poi, chiaramente, come sempre sta al narratore ehm, decidere quanto e come è importante e quanto è presente questa inquisizione all'interno della sua campagna. E, eh, sappiamo insomma, che le agenzie governative sono sempre presenti ma in teoria non interessano tutti e tutte allo stesso modo eh, ci auguriamo che per lo più si occupano di, di criminali e dei cattivi, tuttavia eh, è in ogni caso una presenza che, si, che i giocatori sanno esiste e che quindi eh, i personaggi sanno non devono, di cui, diciamo, i personaggi sanno di non dover attirare l'attenzione per cui anche se non se ne trovano al centro della trama è comunque sicuramente un elemento che aggiunge tensione. Perfetto. Potreste sentire o vedere cose in consulta? E qui c'è una coterie di gangrel in forma di gatti che stanno. <ride> esatto. <ride> che stanno partecipando attivamente alla trasmissione. E, ok. Il colpo grosso, uno dei colpi grossi dell'Inquisizione è eh, sicuramente la, la caduta della casata Tremer, anche qui per parafrasare un titolo no. storico con la caduta della casa di Asher. L'Inquisizione um, uh, ha accesso a... Uh, um, nel manuale a Camarilla si fa riferimento al fatto che uh, la, il clan Tremer è stato sconfitto a colpi di, di missili e di reliquie. Quindi questo, c'è cioè questo, anche questo ibrido no, tra antico e moderno e tra, ehm, tra mondi molto diversi all'interno di questa, di questa coalizione, di questa seconda inquisizione. Si spazia dal, dal, dagli eserciti regolari e dai servizi segreti fino a, ehm, a gruppi religiosi che eh, sforano anche strani poteri e... Strane conoscenze, fino suppongo anche a uh, persone reclutate, uh, insomma, tuo miliziano la porta accanto, diciamo, il uh, tuo cacciatore la porta accanto. Come, uh, come funziona tutto questo? Come. Um, come uh, in, in che in che modo costruiamo l'inquisizione come struttura e la facciamo vivere attivamente nel mondo del gioco le sue dinamiche i suoi conflitti interni come che, anche qui che temi che metafore possono portarci so one of the biggest hits of the second inquisition is for sure the fall of the premier we know from the camarilla Handbook, book uh, the premier were where destroyed by missiles and uh, holos and relics in a way so a uh, joint effort of modern and uh, old so um and in the same way we know that is formed uh, both by in a way military forces and uh, um, homemade warriors so our neighbors who are made into uh in in yeah into warriors so Um, how do we build this Inquisition and how do we make it uh alive? And what theme can it bring to our campaign? I mean, a lot of that is answered in the book, obviously. And one of the many great things about the sort of conception of the Second Inquisition is that it's not an it's not necessarily just an It's, you know, this is the time of the Second Inquisition, which means that lots of, uh, you know, neighborhood societies and labor unions and church groups are out there, you know, realizing that vampires exist and sharpening stakes in their basement. And simultaneously to that, you have uh, the Order of St. Leopold that never forgot vampires existed. And you have the American and uh, other uh, national security states that just discovered vampires existed and are terrified. So you have kind of the best of all worlds. You've got sort of the local heroes, you've got um a paranoid uh uh uh, uh state apparatus which is the kind that makes exciting uh generally stupid decisions. And then you've got the sort of um uh, old school gothic uh roman inquisition guys and and that adds the vibe and the flavor. And so you can take those three ingredients, right? Local concerns, what's important in your setting, in your campaign, um, uh, you can add that Gothic vibe with the, you know, the, the, the fire and the uh, you know, exorcisms and whatnot, uh, sacred magics. And then on top of all of that, if you need a bunch of guys in black tactical gear to rappel down out of a helicopter and blow up a haven, you can do that too. So it it really it's like ingredients for a meal and then you just decide how what what is your what are your players hungry for or maybe what what do they need to eat um you know eat your vegetables and your vegetables in this case are a death squad um uh, a utr squad uh operating um uh, uh sh under the shadowy behest of the CIA or the um uh Italian uh secret police or whoever right Uh, just to add that what was saying, Manfred earlier was that uh, we have, uh, they have a coterie of Gangrel in cut form who are endangering the studio. so oh, yeah. the What uh, weird noise is that? My, my own familiar is sleeping downstairs, thank God. But he might show up, who can say? Dunque, molte di queste risposte, ovviamente, eh, si troveranno nel, nel manuale ma una delle cose fondamentali è che eh, la seconda inquisizione in questo senso non sarà soltanto un'organizzazione, è un'era, questa è l'era, della seconda inquisizione, perché ehm, ormai è di, di, quasi di dominio pubblico che i vampiri esistono, per cui ehm, sono quartieri, organizzazioni, piuttosto che mh, gruppi, diciamo, gruppi della chiesa o sindacati eh, che si organizzano per dare la caccia ai vampiri, per cui abbiamo eh, dall'ordine San Leopoldo che ha sempre saputo che i vampiri esistono, alle forze di sicurezza nazionale che hanno scoperto soltanto ora dell'esistenza dei vampiri e si stanno facendo quindi sempre più preoccupati e paranoici, che solitamente sono gli ingredienti, basi per, gli ingredienti base per prendere delle decisioni alquanto sciocche, eh, per cui possiamo avere dal, dall'eroe locale eh, per l'appunto fatto da un, diciamo, una ronda di quartiere a persone con in kevlar e, ar e armate dalla testa ai piedi fino al, eh, diciamo, all'inquisizione vecchia scuola gotica che si rifà alla chiesa cattolica e insomma a quel, al periodo proprio che, che che, a cui pensiamo tutti, quindi si può prendere un po' di tutti questi, questi ingredienti per l'appunto farne un pasto e decidere sia che cosa, di che cosa hanno voglia i nostri giocatori, ma sia di cosa potrebbero aver bisogno, come si dice, mangia le verdure che ti fanno bene, in questo caso le verdure potrebbero essere, non so, eh, un una squadra di forze speciali che si muove la notte e fa un'operazione stealth, eh, sotto copertura, piuttosto che... Eh, la, la squadriglia del, del club dell'angolo che si è organizzata contro i vampiri Il, um, hai menzionato giustamente la paranoia la paranoia quando ci sono dei cacciatori che ti danno la caccia è sicuramente un elemento determinante la trama paranoia che però eh, immagino che si possa riversare anche eh, dal lato dei cacciatori si parla ampiamente anche qui nel manuale della camarilla di come eh, i vampiri manovrino per uh, tenere i cacciatori all'oscuro della loro esistenza, come la stessa Inquisizione sia mh, costretta sostanzialmente a nascondersi all'interno di uh, noiose voci di budget per giustificare la sua esistenza, e questo mi fa pensare insomma che ci sia tanto potenziale anche per un classico tipo di storia di Vampiri Damascoli, cioè il, il thriller politico, l'horror politico. Da questo punto di vista uh, sicuramente Inquisizione e Vampiri Possono giocare un, uh, un gioco molto complesso, molto alla X-File. Um, a, tu, a, a tuo avviso, e senza fare ovviamente eccessivi spoiler su, uh, su quello che poi sarà il manuale, uh, quali sono le armi che i vampiri hanno a disposizione per cercare di uh, fermare l'avanzata la, dell'Inquisizione? So, you menzionato Paranoia. With is uh, quite common, of course, when one's being hunted. But as you said, uh, uh, it will probably affect both sides, as uh, the Inquisition itself sometimes needs to hide or at least hide its true purposes, or, as they have been doing for quite a few decades. So um, this kind of thing might uh, lead way to one agenda that uh, we think it marries quite well with vampires, which is the political thriller or something like X-Files. So what, do you, what weapons do you think vampires uh, have or can have to uh, defeat or at least to uh, in some way contrast the, the Inquisition without, of course, giving too much away uh, from the from the book? Well, I think um, one of the things that a good uh, uh, antagonist does in a role-playing game, in any role-playing game, is it should provide incentives for the players to move into the heart of the story. And the heart of the story in Vampire is your relationships to other vampires. And so your tool against a shadowy force that can uh, strike from your prey or from the streets or from the skies has to be, uh, relationships involvement with the rest of the setting. Uh, if you are a, a little clan of vampires that are a coterie that hides out and makes no contact with anybody else, you're going to get rolled up once the inquisition finds you, once the coalition finds you. So you have to have alliances. You have to have even enemies, so that you can point them into the path of, of, uh, of, the, uh, of the coalition. You know, if, if Project Twilight is come to your town, you should be well enough set up that you get the warning first and you can feed them to the Sabbat clan across the street or the uh, Anarchs that uh, are on your turf or the, you know, the, the Primogen, if you're the Anarchs. You, you have to be able to manipulate your setting and interact with your setting in such a way that you're not just taken by surprise and, and massacred because they can always do that. They just show up at you know, dawn, burn your house down and that was it. Thanks for playing. So you have to be able to uh, have the kinds of uh, social networks and political networks that give you warning and that give you options because if you don't have either of those things, you know, nice knowing you. Beh, eh, una delle cose migliori che un antagonista fa in un gioco di ruolo, in qualsiasi gioco di ruolo, secondo me, è che spinge eh, i giocatori e i personaggi ad andare al cuore del gioco stesso. In vampiri il, gioco del, il cuore del gioco sono i rapporti tra i vampiri, per cui quello di cui hai bisogno di fronte a una tale minaccia è eh, formare relazioni con gli altri vampiri e con l'ambientazione tutta. Mm, se una piccola coserie si nasconde eh, da sola, senza avere contatti con niente e nessuno, nel momento in cui eh, l'inquisizione arriva, non potrà fare altro se non finire, finire a pezzi. Eh, per cui si ha bisogno di alleati, si ha bisogno di stringere accordi, anche con quelli che normalmente non sono appunto i alleati, perché se eh, Project Twilight arriva, arriva in città, hai bisogno di saperlo quanto prima, hai bisogno che qualcuno ti avvisi per cui dovrai stringere alleanze con i sabbatici lungo la strada piuttosto che con gli, anar con gli anarchici dell'angolo, perché altrimenti l'inquisizione semplicemente arriva in città all'alba, eh, ti dà fuoco a casa e ecco qua il gioco è, è presto fatto. Per cui eh, diciamo, l'arma più importante sarà sicuramente scendere a compromessi, fare i patti e eh, crearsi delle situazioni per cui... Si ha il preavviso, si ha delle opzioni nel momento in cui l'inquisizione arriva e c'è quindi possibilità di salvarsi, che non sia semplicemente andare a fuoco. Hai parlato correttamente di un'età della seconda inquisizione, è il momento della seconda inquisizione, un ciclo storico per, um, de, de, per i bambini di quest'epoca. Di quest ehm. Um, da questo punto di vista penso che eh, è una delle cose che mi hanno più intrigato quando è rappresentato il Fuccio, questa idea di questi anziani costretti a nascondersi, che non riuscivano più a comprendere questo, questo mondo moderno, che era completamente sfuggito di mano. E, eh, e al contempo invece questi, questi neonati che erano fin troppo immersi nel mondo al punto da non capire bene cosa fosse saggio fare e quanto fosse saggio esporsi. Uh, avete scelto appunto di caratterizzare questa, questa, nuova, e questa nuova era di, di vampiri uh, con, il, uh, con questo antagonista che costringe i vampiri a nascondersi di nuovo, anziché venire allo scoperto. Fino a che punto può spingersi questa era dell'inquisizione? Fino a che punto uh, il, il, il, gli inquisitori possono, possono proseguire in questa loro crociata senza che la masquerade venga del tutto distrutta? E fino a che punto, uh, quindi poi, diciamo, la premessa del gioco può andare avanti? Insomma, F a a a fino a che momento restiamo dentro vampiri e non ci spostiamo verso uno scenario post-apocalittico piuttosto che eh, trublando? So, uh, as you've said, we're talking about, at this point, the, the age of the Inquisition a cycle that uh, every vampire of, these, of this day will have to, to face. So uh, we've talked about in past and books and in past editions already um, about ancient vampires who can't uh, adapt to the modern world, as well as newborns who don't know how much to hide or a mouse to to expose themselves so now with these antagonists the vampires are uh, pushed to hide again instead of uh coming to well not to the light but you get the idea mm -hmm. yeah. and uh, <laughs> well so to what extent the inquisition can uh, push further uh, until the premise of the game still makes sense uh, Or until uh, we get to a point that is uh, either a post apocalyptic uh, word setting or true blood or something in the middle. I mean, the, uh, that tension is inherent in every vampire chronicle and in every uh, vampire game. Is, uh, the, I mean, the whole notion of the masquerade exists. Uh, because that is the point at which the game's action happens is, you know, what can I do? How can I, you know, be a vampire, you know, with all this other stuff happening? And so by putting that tension, you know, sort of, you know, on, uh, you know, like you say, highlighting it, uh, the element of uh, being hunted and of being in danger of the old vampires being, you know, dead or gone to uh, the Gehenna war. The point of all of this is to make that tension happen and pop in your game, because that's the core tension of the world. And uh, like every great Western happens at the moment when law and uh, criminals, you know, are at equal points, right? westerns don't happen after you know everyone settles down and stops having gunfights in the street every vampire game happens at the point before you've had an ending um and uh the you know if you in your individual game uh say no we're turning into true blood now uh we're gonna take over we're gonna run the whole town we've bought a congressman everything's great that's up to you that's you and your storyteller but um uh Or if you say, no, the, you know, um, you know, the, the uh, you know, the uh, steel team six is coming in to set us all on fire. That again, that's your storyteller. That's your game. That's your chronicle. Uh, but that tension is the core part of the story. And you have to keep pushing on the other side of it for the vampire part of it to, I don't want to say for it to be fun, but I think to, for it to be the truest kind of vampire game there has to be that, that tension and that danger uh, that exists. And without it, you are literally just playing Legos with a city and occasionally biting people, which is fun, I guess, but it's not the masquerade, right? It's not what we all got into in you know, 1991 or whatever. Um, and it's not what people are, are thinking their world is like now. I don't feel like anyone who's You know, just started playing vampires thinking. Well, my life is pretty totally under control. I'd like a game that reflects that. You know, I think that they're thinking there are giant, horrible forces in the world that are messing with me. Maybe that's the energy I'm taking into my game. I, just my thought. Beh, dunque, questa tensione è sicuramente il, il centro, il punto, il punto nev nevralgico di ogni cronaca di vampiri. La maschera esiste perché è in quel punto, in quel preciso punto, che si svolge il gioco. Essere in pericolo, essere cacciati con gli anziani eh, morti o scomparsi nella ghienna, eh, questa è la situazione di tensione che si viene a creare e che dovrà, in un modo o nell'altro, probabilmente rompersi poi all'interno dei giochi, come in ogni western, che non si svolgono quando... Eh, a fine del duello, quando le persone insomma, hanno smesso di spararsi a vicenda, ciò che, fa, ciò che succede solit solitamente durante un western è la, diciamo, il, la, dell la, la crescita della tensione fino al momento del duello. E eh, per vampiri è la stessa cosa, è tutto ciò che viene prima, per cui ehm, se si vuole giocare a True Blood o una versione opposta in cui i vampiri ormai sono praticamente estinti, chiaramente ognuno è libero di giocarla. Ma ehm, credo che ciò, per cui questo, che, ciò che il su cui il gioco si basa è per l'appunto questa tensione e per crearla c'è bisogno di avere una forza opposta ai vampiri di, di uguale entità e che comunque li metta abbastanza in pericolo da continuare a creare eh, questo, questo tipo di tensione. Senza, senza questa si starebbe in, fine, in fondo giocando un po' ai Lego, semplicemente con una città e poi ogni tanto mordi qualcuno. Ma non credo che sia questo che ha fatto appassionare i giocatori a vampiri. È la più bella definizione che abbia mai sentito in vita mia, di giocare ai Lego con... ogni tanto mordere qualcuno. Bellissima. E, per cui... Eh... Semplicemente è inoltre ciò che i giocatori spesso cercano in un gioco, nessuno pensa, sì, la mia vita è perfettamente sotto controllo, per cui è proprio questo ora che voglio giocare. Ma è più probabile che dica, ci sono forze misteriose, ci sono cose negativ negative che accadono e questo è ciò che voglio in qualche modo vivere anche, anche nel gioco. Hai parlato giustamente di antagonisti eh, e d'altra parte il nuovo libro eh, degli... Della seconda inquisizione, eh, così come quello del, del Sabbath, eh, è un manuale di antagonisti. Eh, è chiaro, i cacciatori e vampiri sono l'antagonista più ovvio in un gioco di vampiri, ma d'altra parte eh, ci possiamo aspettare, immagino che eh, al di là di essere le persone che lottano per salvare l'umanità. Uh, gli agenti di questo stato di sorveglianza globale abbiano con sé anche proprio delle vere e proprie caratteristiche di uh, di billei, di veri e propri antagonisti in senso ampio non soltanto in senso specifico diciamo, uh, che anche qui senza fare troppi spoiler senza violare i contratti che tipo di, uh, di cose inquietanti, pericolose negative e crudeli ci possiamo aspettare dall'inquisizione uh, dalla seconda inquisizione So we talk about uh, antagonists which is of course both sabbath and the second inquisition are antagonist sandbox. Um, but besides being uh, fighters for the freedom of humanity uh, i'm sure that they will the second inquisition will also have some uh, pure villainous characteristics in a way so again without being too much away without breaking any ndas uh, um what's cruel or uh, evil thing may uh, the Inquisition have upon their lives? I mean, I think anyone who wants to set your house on fire, uh, it almost, you know, the, the other cruel things they do is, are almost secondary, but certainly uh, First Light, the CIA project to study vampires has, um, has, has made what it thinks is some progress uh it uh there is a method of um uh th there's groups that can deprogram ghouls and sometimes that's a little uh, of a blunt instrument let's say uh i don't uh, you know just like every you know re in the real world uh the cia is not really that interested in you know being nice uh they'll you know smash many many eggs to make a very small omelet uh so the same thing is true with our project first light and our and of course the you know the russians uh yeah, the the um uh the, the the element of uh the the gru that's uh part of the coalition you know they care even less uh the the vatican thinks this is all about your soul so what happens to your body is kind of secondary no one in this fight even if they're doing it from the best kind of motive is going to be able to do it with their hands still clean and you know uh there's um you know british uh death squads that go in with kukris to behead everybody uh people might think well that's that's pretty uh unpleasant right there but again flipping it around and this is part of what makes vampire such a fun and interesting world to play in you know it's not like the vampires themselves are covered with morality either we're, we're not dealing with a black and white world of, of you know um of uh, superheroes and supervillains. we're dealing with a realistic world where everyone is some kind of awful and it's the different kinds of awful that make the conflict interesting not the notion that oh We're just good, decent vampires who want to be left alone to drink human blood all the time. That's not good. <laughs> and, and similarly, you know, you could be the, the best, most noble church group who goes out and hunts vampires, but you've probably got to, you know, uh, beat up a touchstone or, or shake down a local uh, informant or, you know, be scarier than the vampires are to get someone to turn. That road just leads to more brutality, just like it does in the real world. Beh, eh, partendo dal presupposto che chiunque voglia bruciarti la casa probabilmente non è già di per sé non sta facendo la migliore delle cose, quindi qualsiasi altra cosa negativa possa avere intenzione di fare passa un po' in secondo piano. Eh, per, per, solo per dirne, insomma, alcuni sappiamo che sappiamo che il progetto della CIA First Light che si Proponeva di studiare i vampiri, ha fatto dei progressi. Eh, ci sono dei gruppi che programmano dei ghoul come diciamo, strumenti di, di forza bruta, non sempre in modo diciamo, quasi mai in maniera molto, molto eticamente corretta. Eh, D'altronde, nel mondo reale, la Cina non è molto interessata a commettere buone azioni e sono disposti spesso a rompere molte uova per fare una frettatina molto, molto piccola. Per cui, nel, nostro, nel mondo dei vampiri, non, non potrebbe essere diversamente. Eh, la Russia è altrettanto poco interessata a eh, compiere diciamo, buone azioni o comportarsi in modo particolarmente corretto, il Vaticano è interessato soltanto, pensa che tutto sia parli dell'anima, sono interessati solo all'anima, per cui in fondo cosa importa di cosa succede al corpo. Eh, per, quanto, per quante buone intenzioni si possano, si possano avere, nessuno esce da queste situazioni con, con le mani pulite gli inglesi ad esempio entrano armati eh, per, pronti a decapitare tutti quindi nemmeno quella è un'ottima disposizione ma è ciò che rende i vampiri interessanti per cui non è, non è un mondo in bianco e in nero eh, tutti sono almeno un po' terribili quindi si va sulle varie sfumature di orribili eh, perché non esiste il gruppo di vampiri che dice noi vogliamo solo essere lasciati in pace a succhiare il sangue alle persone Beh, nemmeno loro sono perfettamente dei buoni per cui dall'altra parte può essere sì il gruppo, diciamo, magari il gruppo religioso che è interessato a salvare le anime, ma che per questo non si fa problemi a eh, ricavare in maniera un po' inortodossa le informazioni da un informatore, piuttosto che cercare di ritrasformare qualcuno, per cui è ciò che, ciò che rende il mondo vivo e sfumato. Ok, eh, direi mh, ti chiederei adesso, così delle pennellate molto, molto vaghe, ma qualche spunto eh, a tuo avviso per, per aiutare i narratori a inserire eh, gli inquisitori in, in, spec in cronache specifiche, nel senso, diciamo, che cosa in che, in che modo secondo te, è più interessante usare gli inquisitori per, rispetto alla camarilla, rispetto agli anarchici, eh, o rispetto ai sangue debole? o, anche nello scontro, pur parlano sempre antagonistico, il sabato. So, um, just some general ideas uh, or some advice for uh, storytellers on how to insert the inquisition in specific campaigns. So, for example, in a Camarilla Chronicle or uh, in an anarch one or in the fights against Sabbats or... Uh, specifics if you have any. I mean uh, a lot of it is going to come down not even to the specific uh, faction but to the specific city that your campaign takes place in um so if you're in um uh in America uh, if your campaign city is in America you're going to be facing a different kind of uh of, of face of both the uh the first light Uh, group, uh, the FBI uh, special operations group, those groups are going to be differently present in your life. And maybe the, uh, the Vatican, the Order of St. Leopold won't be so important. But if your city is in Italy, obviously, whatever the Vatican is doing is going to be gigantic. Because, you know, the whole architecture of, of, uh, of the city going back millennia is going to be based on you know, the church. So right there, it's not just about how does the Camarilla react? How do the Anarchs react? It's about how are you already integrated into your city? And then what are the weak points of that integration? I think by and large, um, because the Camarilla is more organized, it becomes uh, more uh, visible, to First Light and to the uh, coalition trackers. Uh, I think that you're more likely to get onto the coalition radar. Uh, if you are, you know, swanning around trying to run Milan uh, than if you're uh, just hanging out in an alley somewhere. But conversely, if you're an anarch group that's, uh, you know, down in the streets, keeping it real, you're, our, you're gonna be on the police radar and that's gonna lead you into Uh, conflicts either with the national police, with a, a cell of the coalition that's operating within the carbonary, or you're just going to wind up with local cops and local uh, groups noticing you. And what they do, of course, is they're gonna run to the church. They're gonna run to uh, St. Leopold. It's, it's what I would do in Chicago. If I thought there were vampires out running around, I go to the archdiocese and I say, hey guys, don't you have a guy for this? So I feel like a lot of it depends uh very locally but I think that you know um the more powerful you act the bigger you think you are the bigger the hammer that is going to uh, come down on you um and if you are uh in a campaign where you're or chronicle where you're just fighting the sabbat maybe all you're doing is just feeding sabbat members to your friendly local CIA contact. And so uh, that's your relationship is sort of a friendly one, but you know that the instant you stop giving him vampires to target is when he says, well, you're, you're useless to me. I'm gonna call in DevGrew and have you wiped out. Thanks for playing. Um, so you have that tension going on. And I, I feel like a lot of it is, is down to your individual uh, circumstances less than it is sort of the faction that you're in but i think by and large it's pretty clear that uh the tall poppy gonna get cut down first dunque eh, forse più che della frazione molto dipenderà dalla città in cui è ambientata la campagna eh, negli stati uniti il progetto della cia free flight e le forze speciali lfbi saranno sicuramente molto più presenti del Vaticano, che sarà invece fondamentale se si gioca una campagna in Italia, ad esempio. Eh, ad esempio sicuramente molto dipenderà quindi da quanto si è integrati nella, nella città e quanto sia visibile in ciò che si fa. Sicuramente la camarilla che è più organizzata sarà anche più facilmente rintracciabile dall'inquisizione eh, e dal, dal progetto First flight. Mm, per cui chiaramente, se eh, cerchi di conquistare Milano, stai sicuramente più visibile che se stai semplicemente all'angolo della strada. D'altra parte, gli anarchici che per l'appunto magari stanno all'angolo della strada è più probabile che attirino l'attenzione delle forze di polizia locali. E quindi da lì potrebbero scontrarsi o con eh, la cella dell'Inquisizione, magari all'interno dei carabinieri, oppure che se la polizia li scopre andrà ovviamente in chiesa perché ovviamente è ciò che farei anch'io, se sapessi che ci sono dei vampiri per strada, andrei alla diocesi e andrei a chiedere, scusate ma non ci avete qualcuno per questi? Non siete attrezzati? Quindi eh, in ogni caso dipenderà molto ecco, anche dalla, dalla situazione. È chiaro che più, più ci si sentirà più dente, più, ci sarà, sarà, più i vampiri saranno esposti e si esporranno, più grande sarà il martello che arriverà per loro. Dall'altra parte, se eh, si sta già affrontando il sabbat, per esempio, si potrebbe pensare di eh, fornire all'inquisizione i sabbatici e cercare così di mantenere una qualche forma di rapporto amichevole, eh, pur sapendo che nel momento in cui sono finiti i sabbatici, l'inquisizione arriverà per te. Per cui, ecco, più che mh, sicuramente le fazioni avranno... Uh, avranno una loro, una loro guida, ma molto dipenderà anche dalla situazione personale. Ok, ultima domanda: uh, appunto sappiamo che a fianco del manuale dell'Inquisizione che uh, sta per arrivare, sta per uscire anche un gioco proprio dedicato ai cacciatori. Uh, quindi, la nuova edizione di Hunter Berekoning: uh, in che modo uh, questi, questi particolari cacciatori interagiranno con l'Inquisizione e. Uh, in, qua, in che modo si distinguono le storie di questi cacciatori da quelli dell'Inquisizione? So, uh, last question, uh, we know that together with the, uh, la, the, with the second Inquisition Headbook, a new edition from the, from the, for the Hunter game is, is coming out. And so, how will these uh, new Hunters uh, engage and interact with the Inquisition? And uh, how will the story differ uh, from, the from the Inquisition on the other hand? Um, I'm, I'm not sure that I got that question. Um, uh, how will the in Inquisition interact with what? Sorry, with the new hunters that will- uh... Oh, the new Hunter book, right, okay, yeah. right, yeah. Okay, um, I don't know, <laughs> in fact, uh, because I'm not on the Hunter 5e team, um, i, you know, that's really uh, Justin and Kareem's job is to make sure that they interact in a fun and interesting way. Uh, and I'm sure that they're doing a great job of it because they're both amazing. Um, right, I, I, I think traditionally, much of the fun of Vampire is the interaction with the other parts of the World of Darkness setting, but also there's a lot of fun in just playing Vampire and uh, never caring what happens in Mage or Werewolf or Changeling or any of that, because you're the old school, you're vampires. You don't, you don't care what's going on. And so I feel like the, the new Hunter book is going to sort of occupy a little bit of a halfway space between being its own sort of storyline universe, but, you know being more immediately relevant to vampire than say mage is so i i think that you know in terms of specifics i mean i'm sure that uh that uh, whoever is writing hunter 5e is is paying attention to the second inquisition uh because how could you not but i'm sure that they've also got their own spins and takes on stuff so i i, I just don't know enough about hunter to know how it works on that end i know that on my end i made a, a, a bang up bunch of bad guys or antagonists, rather. They're the good guys um, to, uh, uh, to, go, to put in your game. It's sort of, you know, our, our mission was to make a monster manual for the monsters. Uh, our mission was not to write Hunters Hunted version five, that was for New Hunter to do. So we've done our half of the mission, and uh, I'm sure that uh, uh, Justin and, and Kareem have. I've got a great team working on the other half of that mission, but I, I don't know anything about it so. Dunque, di preciso non lo so perché non sono nel, nel team che sta lavorando alla nuova edizione di, di Hunter. Eh, sicuramente tradizionalmente, parte del divertimento di vampiri è interagire con le altre sezioni del, del mondo di tenebra. Ma c'è anche del, del divertimento nel giocare semplicemente i vampiri. Quindi nel rimanere, diciamo, nel nel proprio angolo, perché siamo quelli della vecchia scuola, siamo i vampiri, non ci interessa cosa accade nel resto, nel resto del mondo e negli altri mondi. Eh, sicuramente eh, Hunter sarà eh, i cacciatori diciamo, saranno un po' a metà strada, perché avranno sicuramente una loro storia e delle loro caratteristiche e eh, in parte si riuniranno anche e avranno anche, diciamo, volendo influenza sul, sugli altri mondi. Eh, personalmente non lo so ecco non ho diciamo, abbastanza informazioni da, da potermi sbilanciare eh, mh, personalmente ciò che abbiamo creato eh, sono stati per l'appunto degli antagonisti il nostro scopo era creare un manuale di mostri per i mostri quindi è su quello che ci siamo focalizzati sono sicuro che insomma anche loro hanno tenuto conto della seconda intuizione perché non potrebbe essere diversamente ma avranno sicuramente insomma, anche delle storie autonome indipendenti Grazie Kenneth really uh, you have been uh, wonderful to molto listen and uh, really fun and entertaining. Uh, thank you again for coming to uh, visit us and uh, then uh, we are all avermi waiting for uh, for the new book. Thanks for having me on. It's uh, great fun. I I you know always love to uh, talk about this <laughs> um thanks for uh inviting me uh even virtually to italy <laughs> <laughs> thank you for coming okay mm, so now we are uh going to talk a bit about our experience with the inquisition because we did um, a LARP to our yearly convention uh, last uh, august uh, speaking specifically about the second inquisition um, Uh, chiamo in ballo adesso Giulia, la, la nostra collega associazione. Perché uh, parliamo un po' brevemente della nostra esperienza personale di Lockenville con la seconda inquisizione. Infatti, alla seconda inquisizione abbiamo dedicato uh, il live dell'ARP della nostra Fapcon, la nostra convention annuale che abbiamo fatto lo scorso agosto. Uh, if you want to stay, you can't, uh, I can ask Sarah to translate, uh, otherwise, uh, no problem. Uh, we, we'll, uh, Grazie thank you again for e uh, being here and uh well we we'll we will read from you. <laughs> All right. Well I mean if you if you want me to you know uh talk, I mean it, it seems like this is Julia's show, not mine though. So Okay. Yeah. Um <laughs> uh, you can you can you know have me on again and I'll talk more, I <laughs> once maybe once the book comes out or whatever i can i can also talk uh alp italian alp english so maybe maybe you can follow or at say i mean i don't show now allora uh, julia take yeah. Ci siamo divertiti appunto uh, a sovvertire un po' le aspettative dei nostri giocatori alla scorsa Fabcon e a tirare in ballo un aspetto della quinta edizione, ormai è qualche anno che facciamo l'ARP ambientati nella continuity della quinta edizione, a sovvertire un po' le aspettative e tirare in ballo un aspetto così un po' inaspettato. Era un di vampiri sostanzialmente senza vampiri, e anzi in cui l'obiettivo dell'ARP era decidere come uccidere meglio i vampiri. come è Com'è andata? Che, che tipo di gioco abbiamo, abbiamo proposto, insomma, i nostri giocatori e eh, come hanno reagito. Allora, ehm, diciamo che una delle. Mm. Per chi magari non sa come funziona la fab con la nostra convention, ehm, il l'ARP che noi facciamo il venerdì sera è da qualche anno, dal 2019, dedicato al mondo di tenebra nella quinta edizione. E ogni anno cerchiamo di creare un uh, LARP diverso, anche perché non sono collegati tra loro, non è una campagna di qualche tipo. pensato anche perché, in questo modo, perché almeno si dà la possibilità a um, chi partecipa per la prima volta o simili per uh, introdursi nel gioco senza dover conoscere troppe cose pregresse. Quest'anno la scelta della seconda inquisizione è stata come dire, una proposta dovuta alle possibili restrizioni che avremmo potuto avere per colpa del, eh, della situazione Covid-19, perché c'era il rischio che avessimo un coprifuoco e di conseguenza di dover giocare durante il giorno, che... Non è drammatico perché se possiamo immaginare di essere dei vampiri possiamo far finta che sia notte, però, diciamo che a quel punto la prima cosa che abbiamo tirato in ballo nella prima discussione riguardo l'ARP è stato se dobbiamo giocare di giorno, in che modo possiamo inserire questa cosa nell'ARP in modo che i giocatori la prendano come un elemento esistente? Cioè non devono fare finta che è notte, è proprio giorno perché vampiri. Tecnicamente permette di farlo, perché ci sono i goal, ci sono i sangue debole, cioè non, non è necessario andare a prendere i cacciatori. Solo che mh, a un certo punto sarà che forse magari ero in fissa con lo spionaggio quel periodo, c'era questa cosa che era dal 2019, volevo fare un LARP dove la maggior parte dei personaggi fossero umani, di vampiri, perché ci sono tanti umani nelle storie di vampiri nonostante i protagonisti siano i vampiri perché tanto i vampiri senza gli umani non fanno niente sono il loro nutrimento e il loro pericolo e di conseguenza è venuto fuori l'idea di fare un summit della seconda inquisizione perché il punto è questo ehi ragazzi stiamo vincendo eh, sarebbe bello continuare così ma il punto è Cerchiamo di trovare un modo per chiudere questa partita visto che siamo in vantaggio, uh, c'è un modo più efficiente per eliminare i vampiri che ci costi di meno perché anche quelle sono preoccupazioni. Uh, e poi, oppure, magari c'è chi è ci potrebbe essere chi è interessato per motivi politici, economici o simili, a proseguire questa guerra millenaria all'infinito c'erano varie idee come anche un riveliamoci al mondo diciamo che ci sono i vampiri si dovranno affidare a noi e noi terremo tutti in pugno perché seriamente che te ne frega dei terroristi quando ci sono i vampiri improvvisamente tutti i tuoi problemi di vita vengono ridotti a niente È stata un'eccezione permanente ci siamo anche divertiti a uh, fare alcuni piccoli crossover molte citazioni diciamo e a tirare in ballo anche insomma cose strane beh, nel senso che comunque ci siamo sbizzarriti a creare un l'arpe in cui i mortali avessero effettivamente del mordente e anche delle opzioni pericolose da, da mettere in campo c'erano anche la ecco, pentex c'erano dei revenant in fuga ehm, c'erano anche dei sangue deboli infiltrati eh, secondo te questa alchimia appunto tra, tra mortali quasi mortali e mortali ha funzionato bene i giocatori che feedback hanno dato? Gli è piaciuto questo LARP di non del tutto vampiri, non vampiri e uccidiamo i vampiri? In generale il feedback che ho avuto io è stato non è importante se il tuo personaggio è un vampiro o no. Eh, il punto principale è che tutti avevano degli interessi e non potevano raggiungerli da soli. Quindi di conseguenza dovevano trovare altre persone presenti lì che volessero sostenere o aiutarli nel fare quello che vogliono fare. Come era il discorso prima riguardo il fatto che una coterina non può stare da sola perché se arriva la seconda inquisizione li cancellano dalla storia senza problemi. Eh, allo stesso modo gli inquisitori nel nostro LARP non potevano fare delle cose da soli. Poi è ovvio che molte ispirazioni venivano anche dal mondo reale, perché quando tu ci inizi a mettere, visto che siamo in Italia, quando inizi a metterci il Vaticano che sì, ha gli inquisitori che tengono alla loro anima e tutto quanto, però ci possono essere anche i folli religiosi che decidono che è il tempo di portare l'Apocalisse, così come quelli che magari dicono, sì, il Vaticano è anche uno Stato con degli interessi, non è che è soltanto... La Chiesa Cattolica e la tua fede che contano. Eh, così come poi magari ci metti di fianco il tizio della Cia che ha gli intrallazzi, e, e le conoscenze, eccetera, eccetera, sai che come i vampiri sono portati in giro dal sangue, gli esseri umani possono essere corrotti in tanti modi, senza bisogno che ci mettano le mani i vampiri. Ovviamente è lì stato... c'è. Devo, devo dire che ho visto live della Camarilla con meno politica rispetto al, al nostro live inquisitorio. E, che temi pensi che, che sia stato più facile o più interessante portare dentro la storia utilizzando gli inquisitori come protagonisti? Uh, da una parte, secondo me, c'è stato il fatto che anche i personaggi che erano più che una persona avrebbe potuto considerare più diciamo infami nelle loro intenzioni uh, in un certo qual modo anche quelli che avevano fatto le cose più terribili perché ovviamente non è che erano tutti allo stesso livello di disastri cioè c'era cioè, chi aveva sganciato bombe su una città e simili quindi cioè, eh, che però a conti fatti eh, per quanto tutti quanti si accusassero a vicenda si guardavano in faccia e fanno sì ma noi qui stiamo a combattere i vampiri e alcune delle cose interessanti è state mettere situazioni in cui i personaggi hanno dovuto prendere delle decisioni che mh, erano veramente brutte pur di combattere vampiri pur di proteggere persone a cui tenevano e a quel punto costringerli a, a guardarsi in faccia con uh, colleghi, letteralmente, che chiaramente non la vedevano allo stesso modo, perché ognuno agiva allo stesso modo. Una è le trame, che, anche perché io mi sono occupata di scrivere alcuni dei personaggi, perché tu ne hai scritti altri, altre persone ne hanno scritti altri, quindi eh, ci siamo divisi il lavoro. Enrica, oh. Valentina e Borchio che, ehm, che hanno Ed fatto Enrica. parte del team assieme a noi. Sì, Enrica, Valentina, ah, forse un pezzo saltato, no, no, non penso si, sia stata avevo perso un nome perché non si sentiva, eh? Sì, sì. Eh. sì salutiamo Enrica, Valentina e Borchio. Abbiamo lavorato su questo, su questo Larp in 5 eh, per una parte rilevante della nostra estate e eh, abbiamo tenuto fuori 36 personaggi alla fine con eh, questo, questo, questo parto accelerato di, di due mesi. Eh, devo dire che le trame mistiche sono sempre fighe, cioè io ormai so, dopo due LARP in cui avevo scritto non so quanti rituali magici, finalmente non ne ho dovuto fare nessuno. Uh, mi è piaciuto molto come Valentina ha scritto e Enrica si sono adoperate per scrivere le trame di indizi e tutti le varie cose, perché c'era una parte, diciamo, investigativa riguardo lo scoprire roba, perché il First Light stava, <ride> stava avendo dei problemi di sabotaggio, e, però diciamo che a me piaceva molto l'idea di inserire molto i temi classici dello spionaggio, del tipo, sì, noi combattiamo i vampiri, poi io lavoro per il governo degli Stati Uniti, tu lavori per quello italiano, quello lavora per quello russo, combattiamo i vampiri certo poi magari io nascondo dei documenti perché è meglio che tu non lo sappia cosa stavo facendo in Siria e l'altro magari dici ok guarda ti aiuto a insabbiare questo perché è meglio che non si sappia e vedere fino cioè, a che punto c'erano molti, che... molti armadi vieni gli scheletri c'erano molti armadi vieni i scheletri all'arco diciamo è il punto di io ti faccio giocare l'inquisitore e ti faccio vedere fino a che punto Può Essere orribile una persona che non ha la scusa di dire: Sono per metà un mostro. Ecco, direi che questo è stato effettivamente il, il nocciolo dell'esperienza, dell'esperienza, ed è effettivamente poi molto stimolante, insomma, perché appunto dopo no, dici sempre: C'è cioè, il famoso motto che a forza di andare dentro abisso, prima o poi l'abisso eh, risponderà al tuo sguardo. Mm. Ma i giocatori che giocavano diciamo Sangue Debole o Vampiri o Gol in quel live perché qualcuno ce n'era eh, mi sa che i loro personaggi si sono sentiti molto puliti a confronto di certa <ride> a confronto gente di che altri. Era <ride> beh sì c'è stato un'intera compagnia di personaggi Appentex che erano veramente poco raccomandabili e anche nelle altre fazioni c'erano dei personaggi decisamente deplorevoli. Io quando Ma, ho visto anche... condonare il, il cancellamento di un'intera città, come a dire, e vabbè ragazzi, fa, e io stavo lì tipo, vabbè. Eh sì, no, lì, lì c'è stato veramente uno di quegli elementi, proprio ecco, l'ipocrisia è stato un po' il grande tema conduttore dell'ARP. No? diciamo, no? l'inquisizione, questi guerrieri che combattono nell'ombra per salvare l'umanità e, e poi appunto il l'ARP era... Ovviamente ingombro di, di oscuri segreti e cose deplorevoli che queste persone hanno fatto e che sono finite appunto. Cioè, a un certo punto c'è stata questa serie di rivelaz rivelazioni incrociate: di quanto tutti quanti facevano schifo, e effettivamente altri sono guardati l'uno con l'altro. Ho detto: Ok, eh sì, ne prendiamo atto, facciamo finta di niente. Cerchiamo facciamo ammenda al prossimo anno proviamo a ridurre le perdite esatto esatto c'è stata una specie di grande autossoluzione collettiva tutti a prendere scope a buttare la polvere sotto il tappeto sì diciamo che eh, comunque dovendo fare un LARP che deve durare all'incirca 3-4 ore ovviamente tu ci metti elementi però non è che ci puoi fare chissà che cose immense i giocatori pure non è che hanno tempo di lavorare troppo certo. o interagire troppo per fare le cose quindi uh, è stato necessario è sempre necessario fare dei personaggi che siano già veramente carichi di roba e di problemi da risolvere che è Un meglio che ne risolvono uno piuttosto che li risolvono tutti a metà sera eh sì c'è stata anche una conclusione per certi versi inaspettata dell'arco perché appunto eh, alla, alla fine i nostri giocatori eh, quando in questo castello di rivelazioni sulle nefandezze reciproche è venuto fuori che c'era comunque una rilevante quota di, di sangue debole più o meno più o meno volontario più o meno come si può dire consapevoli di esserlo più o meno anche contenti di esserlo eh, alla fine c'è stata questa sorta di decisione collettiva di dire ma Proviamo a vedere se riusciamo a integrarli dentro il contesto. Uh, a me i sangue debole, personalmente, come elemento uh, piacciono molto. I nuovi sangue debole li trovo strani, ambigui e, e interessanti al punto giusto. Mm, tu, come, come vedi questo, questo plot point appunto, di, di, di questi vampiri quasi umani, ma non del tutto, e, e come li useresti in una storia? Allora, lì eh, il fatto che dovessero decidere cosa fare con i sangue debole era uno dei punti, credo ne ho parlato molto con Enrica mentre ci lavoravamo, perché effettivamente mentre prima erano i neonati il punto problematico, perché c'erano i vampiri anziani che comandavano tutto, le ancille che dice «un giorno anch'io avrò il potere», e, e i neonati che dicevano, vabbè, noi non conteremo mai niente, perché a, a meno che qualcuno non cancella sta gente. E adesso che è successo? I neonati sono diventati le nuove ancine: le nuove tipo, ah, finalmente magari possiamo, posso diventare principe, tipo. E i sangue debole sono quelli che fondamentalmente non vuole nessuno, cioè, mm -hmm. praticamente, improvvisamente, anche i k sono diventati, Se, se sono so evoluti un passetto e... piussoso eh. eh ma adesso il movimento anarchico praticamente è una cosa seria quindi eh, quello l'importante i sangue debole sono fondamentalmente la scelta se vuoi giocare davvero mh, uno che tendenzialmente non vuole nessuno perché sei visto o come un pericolo o come qualcuno addirittura, cioè si è visto come un pericolo tendenzialmente, perché la camarilla proprio gli dà la caccia. Quindi se vuoi giocare una cosa da paura di sopravvivenza, senza nemmeno che vai a toccare la seconda inquisizione, ti basta fare una coterie di sangue debole dentro una città dove c'è un principato camarillico e hai da fare una campagna che ti dura un anno come minimo. Un altro okay. tema è il fatto Beh. che il sangue debole è talmente vicino all'essere umano che quando poi interagisce con dei vampiri, anche neonato di tredicesima, magari abbracciato tre anni fa, si sente la differenza. E se tu hai una coterie dove ci sono entrambi, Sarebbe bello vedere l'interazione tra di loro perché il neonato gli potrebbe dire: magari se l'altro può uscire di giorno, ad esempio, se ha quel dono, il neonato gli potrebbe dire: Ma tu che ne sai di quello che succede quando di, di, dei viaggi che fa la tua mente quando non puoi più vedere il sole, cioè l'idea che tu puoi uscire e vedere il sole, ti rendi conto di quanto è grossa o pericolosa questa cosa, cioè fa attenzione perché ricordati tu non sei umano o viceversa l'altro dire solo perché tu non riesci hai perduto qualcosa, io la vivo diversamente, non vedo perché io non dovrei godermela, cioè o cose così. Eh sì, è un bel elemento penso di che, contrasto. Penso che bello. sarebbe bello anche perché loro sono un punto che sposta tanto a livello politico, visto che in teoria sono tanti. E... Potrebbe essere anche un punto di svolta come lo è stato nel nostro LARP, potrebbe essere un punto di discussione eventualmente in una città se tu hai un conflitto tra anarchici e Camarilla, perché gli anarchici tendenzialmente sarebbero, può darsi in base a come li scrivi, eh, come fai la campagna, potrebbero essere più propensi ad accettarti rispetto ai Camarillici. Però, vedi, secondo me di spunti ce ne sono tantissimi e loro non hanno niente da... che gli manca rispetto ad altri personaggi di altri clan. Devo dire che questa discussione mi ha ispirato parecchio, quindi saretti comunque a fare una prossima trasmissione di Sangue Debole. Adesso, così, folgorazione, eh, abbiamo già il tema per la prossima. <ride> eh, ok, grazie Giulia, eh, grazie se stava con noi, tornerai sicuramente a trovarci. E io ringrazio anche tutti voi che eh, siete stati con noi. Mm, il materiale, di solito, concludiamo sempre con qualche consiglio per gli acquisti o per la lettura. Sicuramente vi consiglio di procurarvi se lo trovate, uh, Nights deck Agents perché è veramente godibile. Ha anche, tra l'altro, un manuale che, probabilmente, in termini di manuale oggetto, è una delle cose più belle mai fatte sul mercato perché ha praticamente una versione, una, una sua avventura è Dracula, di John eh, scritto come eh, se fosse un tomo, un, un diario trovato in giro, con le annotazioni di, eh, degli agenti segreti che danno la caccia a Dracula nel corso dei secoli, dal, dall'Ottocento fino a mondiale, alla sua guerra mondiale e poi la guerra fredda. E ovviamente, chiaramente è una un'avventura preparata, ma eh, riesce a mescolare... Mh, il, il livello letterario, il livello dell'oggetto feticistico, collezione e eh, l'approfondimento eh, della trama in maniera veramente bella. Ovviamente, se riuscite a trovare qualcosa di, di vintage, vi consiglio di procurarvi eh, dei libri come Project Twilight o Hunter Santid, che vi eh, danno una gustosa infarinatura e anche quel film uh, così un po'. gli americani direbbero un po' gozzo, uh, quell'atmosfera quella da. Um, da cose un po' paccone, un po' pacchiane dei primi anni 90, che a me personalmente piace comunque molto, ce la, voglio, ce la metto sempre una spruzzatina di, di pacchiano nel mio vampiri, ma se volete tornare proprio alle radici del mito, diciamo, eh, vi consiglio il secondo libro scritto da eh, Franco Pezzini, che è uno studioso eh, di letteratura, eh, riguardante Dracula, ha scritto due libri, eh, uno dedicato, tutti molto interessanti, perché sono sostanzialmente un commentario su, eh, su Dracula, in cui si contestualizza il mito del vampiro, in cui si contestualizza cosa significavano le cose scritte da Stoker nella sua epoca, quali erano gli elementi um... Storici, culturali, letterari che entravano in gioco nel mito del vampiro e in come veniva raccontato, appunto, sono due eh, i libri che ha scritto: uno si chiama Dracula al Conte Incubo e parla della prima parte del romanzo, il secondo è Abraham Van Helsing e l'Ultima Crociata, una citazione anche qui deliziosa da, da Indiana Jones. E, e si concentra sulla seconda parte del libro, sull'entrata in scena dei cacciatori, eh, che è l'entrata in scena della scienza contro l'oscuro e contro l'oscurantismo, insomma, tutta una serie di metafore interessanti. Pezzini è estremamente colto. Estremamente anche godibile da leggere, quindi se volete approfondire la figura del cacciatore come archetipo letterario, questo è sicuramente un ottimo acquisto. E poi che ve lo dico a fare su Netflix o Disney Plus? C'è cioè, Baffi su Plus. Disney Plus e sono tutte le stagioni di Baffi. Che ve lo dico a fare? Guardate, ragazzi, no? C'è cioè, un bel rewatch di Baffi e poi anche di Angel Castellano. Piace molto. e A quel punto, direi che. Ehm, tutti gli ingredienti per la vostra cronaca Seconda Inquisizione sono al loro posto. Grazie mille, grazie ancora. Ehm, Van Partelli in continua, siamo felici di, ehm, della vostra attenzione, del vostro supporto. Eh, ci vedremo il prossimo mese eh, o poco dopo, insomma, vediamo se riusciamo a incastrare una puntata in periodo natalizio oppure subito. Con con l'inizio del nuovo anno e eh, grazie ancora per averci seguito, grazie a Kenneth, grazie a Zulia, grazie a Sara e grazie a Serena, come sempre, la nostra regista. Buonanotte a tutti.